Ciao a tutti, oggi prepareremo i biscotti di frolla ripieni di marmellata, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono zucchero semolato, farina di tipo 00, burro, uova, tuorlo, vanillina, lievito per dolci, la scorza di limone, sale e marmellata. Diamo il via alla ricetta, mettiamo momentaneamente da, da parte la marmellata. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. rinuniamo sul fondo del boccale con la spatola aggiungiamo il burro la farina le uova e il tuorlo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 con una formina andiamo a ritagliare i nostri biscotti. Abbiamo rimosso la pasta in eccesso, adesso andremo a farcire i biscotti. Mettiamo un cucchiaino di marmellata al centro. E ricopriamo con, un biscotto, con una parte dell'impasto. Chiudiamo bene il bordo. Il biscotto è pronto, posizioniamolo su una teglia rivestita con carta da forno e continuiamo così per tutto il resto dei biscotti.